Cosa. Quindi adesso parte la registrazione. Pietro tu mh, ti sei collegato dopo e io stavo dicendo ai tuoi compagni che eh, praticamente eh, abbiamo trascurato noi docenti ah, di spiegargli un pochettino come funziona internet. Questa mattina la lezione la facciamo proprio su, uh, su internet, su come funziona. D'accordo? Ma mi sembra che tu hai del rosso qualche volta. La tua immagine diventa rossa. Diventa Perché rossa? Eh, sì, sì <ride> non ti vedi più e diventa tutto rosso. Forse sarà un problema con, eh, con la connessione. Non, eh, sì, lo sto vedendo, hai ragione. Oh, come mai infatti non lo so si vediamo si un pochettino sarà forse perché non si vede non ci vede, oh, cioè, non ci oh, vede oh, bene perché oh, uh, aspettate, uh, eh, aspettate un attimo mm. okay. adesso no ok chi è Nathalie Nathalie eh, no, è il nome più grande la mamma di Cristian non c'è nessuno ah, Cristian sì. oh, ok grazie signora allora eh, un attimo soltanto vediamo perché adesso non lo sta facendo eh, vediamo se forse era il problema che doveva entrare Cristian e quindi da... mm, mm. Allora, volevo... noi non lo vediamo. Sì, un attimo Ginevra, adesso uh -huh. le... no, avevo chiuso uh -huh. la condivisione, uh -huh. ok? Uh -huh. Allora, uh -huh. eccomi qua. La vedete? Questo, prog questo programma? Queste pagine? Sì. Uh -huh. eh? C'è scritto didattica a distanza. è già, è già di nuovo il rosso. Eh, lo so, Ginevra, vabbè, però a noi l'importante è che mi sentite, ok? Probabilmente okay. Sta, entra in conflitto la, la registrazione con, con, con Zoom, per questo mi vedete magari che appaio e scompaio. L'importante è che voi e vediate bello. lo schermo che io sto condividendo, lo vedete? ok? allora a noi ci interessa questo e la mia voce questo programma si chiama si chiama Pautoon, ok? ed è il programma con cui io di solito vi, vi preparo quei, quei video che voi vedete un po' divertenti un po' così mh? delle lezioni adesso quello che sto facendo Pietro che fai con la mascherina in faccia? Buongiorno Buongiorno, che succede? Com'è che Pietro ha la mascherina? Faccia ciao Cristian Ciao ah, Ciao è... Pietro, chiudi perché hai la mascherina? La porta. Eh? Chiudo un attimo la porta Ok, chiudi la porta Ok, allora Oggi parleremo di come funziona In realtà internet D'accordo? E eh, sì. Io ho intitolato questo video, che poi comunque pubblicherò anche il, questo, il solo il video senza la nostra registrazione, Didattica a distanza. Daphne, che c'è? Ovvero, nozioni base su internet e netiquette. Netiquette è praticamente il galateo di chi mm, che dovrebbero seguire tutti quelli che si collegano su internet ok? Noi cercheremo di farci un nostro galateo, però Pietro ti dispiace posare quella mascherina? e seguirmi? Pietro devi seguirci d'accordo? allora voi lo sapete come funziona internet? avete idea? conoscete, no. solo... Mm? conoscete solo la parola, è vero? no eh? No. no, la parola la è internet come la wifi. Che cos'è un wifi, Davide? Non ti deve fare suggerire da mamma signora. Non lasci stare da solo. No, no. Che cos'è un wifi, Davide? Che cos'è internet? Internet. Per usare un eufemismo è come eh, una grande eh, tela di ragno, ok? È come una rete. Io avevo iniziato a fare qualche cosa, una, la slide. Vi faccio vedere. Allora... Fate attenzione, queste qua sono le prime slide a cui io poi dovrò dare la voce, ok? Ogni giorno in tutto il mondo, milioni di bambini, di uomini, di donne, di vecchi, di anziani, si connettono a internet attraverso il computer. Fermiamoci un attimo qui. L'acronimo per connettersi, per entrare in rete, a ah, non, non riesco a bloccarlo vediamo allora l'acronimo per connettersi per eh, entrare in internet l'indirizzo è www cioè world wide web che significa rete tela è una tela come tela di bagno, è una rete che eh, unisce tutto il mondo ok Adesso c'era una slide bianca perché... Ah, che è successo? Oh. Eh. Aspettate un attimo. Mm. Vediamo un attimo che è successo. Ok. Allora, è come una rete. Perché? Perché ci si collega tutti quanti e quando ci si collega su internet si usa un verbo Si dice navigare Cioè io navigo su internet Come se internet io... fosse un grande mare Ok? In realtà è un grande mare internet E adesso io voglio un po' costruirle insieme a voi Queste slide Ho una, ho una pagina bianca devo riempirla facendovi capire come funziona internet ok allora ho detto io che internet è come una rete ok dove ci si connette tutti quanti per farvi capire un poco aspettate perché l'avevo non la trovo più no. aspettate era, era qui Bene, questo è il mondo e sono tutti quanti collegati per farvi vedere meglio la rete però devo caricare un'immagine Così vedete in diretta pure come si lavora su un programma online, ok? Vedete tutte queste persone? Uh -huh. eh? Li, eh, vedete, ehm. li vedete tutte queste li linee? Sì, le vediamo. Eh? Eh. Eh? Queste eh. sono delle linee in un certo senso virtuale, però in realtà esistono solo delle linee elettriche. Ok? Quando io accendo il computer e digito www con un indirizzo io entro in una pagina entro in un, diciamo come se entrassi in casa di qualcuno mi collego con tantissime altre persone in questo momento io con chi sono collegata? sono collegata con tutti quanti voi immaginate che questa rossa sia io ok? e tutti questi piccolini intorno a me siete voi siamo tutti quanti collegati attraverso dei fili invisibili eh, dei fili, eh, diciamo, elettrici, ma non solo elettrici, sono delle onde, ok? Attraverso uh, a questa grande ingegneria delle telecomunicazioni dovuta all'intelligenza dell'uomo, noi riusciamo a comunicare, ognuno da casa nostra, senza muoverci, senza sposarci, così belli, tranquillamente, ognuno seduto a fare quello che vuole, ok? Ok? Senza bisogno di uscire di casa, prendere la macchina e il pullman, stessarsi in mezzo al traffico, ci si incontra così. Allora, questa si chiama rete, che è come la rete della tela del ragno, d'accordo? Però io ho detto che noi quando ci colleghiamo, diciamo che navighiamo su internet, perché realmente internet è come un mare uh. mm? aspettate dovevo avere se trovo l'immagine il mare nice. no non è questa quella che volevo fare vedere prima aspettate che è un'oasi no non è un'oasi c'era una Deve avere un'altra figura dobbiamo collegare eh, giusto perché voglio mm, che voi prendiate coscienza realmente toccate, tocchiate con mano mm, un attimo solo si chiude ah, si apre la porta c'è troppa corrente allora oh, ecco qua allora no, eh, ragione non è che si può chiudere in qualche maniera allora immaginate di essere in un mare ok? un mare molto grande e profondo questo è internet e voi su questo mare grande e profondo navigate ok mm? voi in questo mare grande e profondo navigate e navigate in superficie perché magari eh, perché siete piccoli comunque non potete entrare dentro al sistema di internet come funziona ok voi siete qui in questo mare dove voi navigate ci sono tantissimi pesci, mm? è, gigante, è gigante, è gigante, lo rimpiccioliamo, ok? Deve sì, sì. andare messo sott'acqua, okay. deve andare messo sott'acqua, l'ho messo sì. sott'acqua, ora lo metto sott'acqua, aspetta. Ah? <ride> <ride> no! No, è vero! <ride> Ma cosa non ho fatto? Ho <ride> Ma che cosa ho fatto? E noi il problema è che va troppo lento perché sta registrando e allora mm, come se si inceppasse Va, va bene qui, se no. Dove la mettiamo? Qua? Sì, sì, no. Ok. Eh, Questo sì, no. è un pesciolino. Dentro al mare Vai eh, eh, eh, vai Mettiamoci anche uno squalo. Ci sta infatti Sofia Bravissima mi hai anticipato Nella spiegazione Però Bene. poi ci mangia tutti Eh allora Paolo, <rarre> Paolo, no, no. Pesce bella, No no no no No no no Mettiamo un po' tutti i pesci Che ci sono tutti. Cerchiamo un po' di tempo per andare bene. No, no. Ma che cos'è quest'altro? Mm? Che cos'è questa cosa arancione e blu? Questa cosa arancione e blu? Il primo è minuscolo. Lo vogliamo fare in bandiera? Si, Uh, va bene così? Sì, va, va bene. mi manca uno squadro. Ti va bene se non è troppo grande? eh, se lo diventa. Piloti ma il pesce. Mi diamo che un pesce qua. pure Fallo ciao Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! di Nemo! Nemo! Pesce Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Nemo! Ehi Daphne dimmi Allora ascoltatemi un attimo Quindi noi navighiamo belli tranquilli nella nostra barchetta su internet Questo mare che si chiama mare internet mm. Ok? E mentre navighiamo su questa barchetta Intorno a noi, sotto di noi, ci stanno tanti pesci che si muovono eh? Ognuno... Ma poi arriva uno squalo allora Ognuno di noi praticamente entra in contatto magari con tutti questi pesci Perché se poi ci immergiamo li vediamo tutti quanti questi pesci Però in mezzo a tutti questi pesci che cosa c'è? Uno squalo! Ci stanno anche gli squali. E gli squali, ah, secondo sì. voi, sono dei bei pesci, dei bravi pesci? No! O, o sono dei no, pesci... No, pure la bocca aperta, mi sì. Sono dei pesci pericolosi. ci chi ci mangia. Che ci possono mangiare, è vero? Ma noi i pesci ci possono mangiare perché sono più piccoli di noi, ma gli squali ci possono mangiare. Esatto, Ginevra. Allora, e quando noi navighiamo su internet. può avvelenare. Quando noi navighiamo su internet dobbiamo fare attenzione, dobbiamo sapere che comunque possiamo incontrare uno squalo. Ok? Che ci può mangiare. Per cui, arrivato a un certo punto, che cosa può succedere? Che se non ci mangia uno squalo, noi possiamo finire anche catturati. Oh, oh no! Tutti quanti noi insieme agli altri pesci. Squalo compreso possiamo finire catturati, <ride> catturati. oh no no, no. È È un ricchio ma Se ti no gli squali facciamo come nel film di Pinocchio no vero finiamo nella pancia di Pinocchio ah, Ma lì Pinocchio no, no. non era stato mangiato da uno squalo ma da una balena esatto, lo squala è differente no. mm. eh. allora questo che cosa significa che camminare, navigare su internet contiene dei rischi, dei pericoli a cui ci do dobbiamo essere preparati voi che siete piccoli, in realtà non dovreste mai stare da soli davanti a un computer, su internet o su un telefonino, ok? Perché per tanti squali, per tanti pescatori, voi potete diventare dei pesci. E pesci. E pesci. Potete diventare dei pesci. E non dei pesci carota che il pescatore gli prende e dice ma io no, ma a me non piacciono le carote e vi ributtano. Eh? Ma dei pesci che possono essere pescati e mangiati. Ed essere quindi potremmo venire mangiati. Esatto, no. abboccare all'amo di qualche pescatore. Io non lo farò mai. Neanche io... Non mi cura. No, che cosa? Cosa? tu starai in mezzo al mare? Ma io non se voglio rastrar il mare secondo me Allora Allora bisogna no. fare molta attenzione ok? Bisogna fare molta attenzione quando se si io sta non su, nemmeno internet. Nemmeno so. su internet lo sai nuotare, non c'è pericolo, Beh, però su internet questo è il problema, che puoi navigare sulla barca senza saper nuotare, Daphne. Ecco perché stiamo facendo questa lezione, perché tu devi imparare a nuotare nel mare di internet, d'accordo? Io ogni volta che vado a mare, quando, eh, ogni volta che vado a mare, quando entro in acqua e voglio andare senza braccioli chiamo papà perché se no non ci vado. Bravissima Ginevra, e la stessa cosa è quando devi andare su internet. Comunque dovete chiamare sì. i genitori. Guardate un po' come. Ma papà viene quando ci sono le ferie, quindi ah, devo aspettare per andare in acqua senza braccioli. Ma perché? Eh, mamma non c'è con te? Eh? Eh, no, perché sono tutte e due. Guardate che succede? <ride> <ride> uh. <ride> Avete visto che cosa è successo? Mancano le parole. Allora, cosa dovete fare quando accendete il computer e andate su internet? Dovete Andiamo. farlo da soli? Andiamo. No, non abbiamo fatto aiutare Dovete farvi aiutare Dovete andare un poco come quando da piccolini Uno accendeva la televisione E vi metteva i programmi per i bambini E non quelli per gli adulti, è vero? Quando c'è un film che fa paura No, vai a letto, questo film non lo puoi vedere È vero? La stessa sì. cosa accade quando noi andiamo su internet Poi, però questo è chiaro questo concetto quindi che su internet ci sono, possono essere tanti pericoli Sì! Mm. Mm. per grandi e per piccoli perché poi i pericoli realmente sono grandi poi più grandi si fa poi diventano anche più seri perché addirittura c'è gente pure che truffa e vi, vi svuota il conto bancario il conto dei soldi dalla posta ve li toglie quindi Bisogna fare molta, molta attenzione quando si usa il computer, che non è un sem una semplice macchina così come la vediamo noi, ok? Ma dietro quella macchina ci sono persone che lavorano. m, Che bello! Allora guardate un po' qui, per esempio questo qua il computer che ho io lo vedete questo qui sopra in alto dove c'è la questo? Sì, è proprio quello che hai tu sì, sì, esatto. questo ce l'avevo anch'io mm. a, a casa per, però adesso stanno facendo i lavori quindi non, non, non lo puoi sto usare <ride> usando okay. quell'altro mm. Poi ci sta questo, il notebook, il portatile che molti di voi usate, vero? Chi usa, c'è il tablet, c'è il telefonino, ognuno di questi, vedete che c'è questo filo? È Se non collegato... È il portatile. Anche si sì, collega io. direttamente alla nuvola. Esatto. Ma mh, secondo voi, questo viaggiare, perché comunque noi viaggiamo su internet, no? Sì. viaggiamo gratis senza pagare il biglietto? no si no. no. eh? no. paga si paga il biglietto e eh, diciamo che quanto più piccolo è il mezzo che noi usiamo per connetterci tanto più aumenta il costo del viaggio quindi Stare troppo collegati al computer, consumare la benzina, diciamo, per, per avere un'idea di che cosa sto parlando, significa spendere più soldi, no? È come quando si va con la macchina, più guido, più vado lontano, più chilometri faccio, più soldi devo mettere più, eh, di benzina. Allora, anche usare internet occorre che bisogna... Uh, avere una certa parsimonia bisogna diciamo ottimizzare il tempo della connessione come si ottimizza il tempo della connessione e qui adesso entra in gioco poi tutto il lavoro che io stavo facendo voi che vi connettete giornalmente con la dad come potete ottimizzare il tempo per fare in modo che nel minor tempo possibile spendendo di meno io possa avere una lezione che mi faccia eh, capire bene quello che sto facendo se mi metto a giocare se mi metto a giocare come ogni tanto fa Christian. che adesso non vedo, vedo solo la testa ad esempio, Christian abbassa lo schermo Pietro, idem Davide, i maschietti abbassate lo schermo, fatemi vedere in faccia Pietro allora, perdere tempo, no? A dire, abbassa lo schermo, non giocare, non spegnere lo schermo, eh, fatti vedere in faccia E a parte che il tempo che si perde, ma è anche con benzina che si spreca senza aver fatto niente di utile Mm? è come girare intorno al palazzo perché tanto non c'ho niente da fare mi metto in macchina e giro intorno al palazzo consumo la benzina che cosa ne ho ottenuto di buono? niente eh? niente ho guadagnato qualcosa Cristian girare così inutilmente intorno al palazzo? no hai speso solo i soldi ho speso soldi e tempo, Mi ho perso tempo che avrei potuto mi impiegare facendo qualche altra cosa di molto più interessante, no? Magari stare a casa a leggere un libro, ci avrebbe guadagnato la mia mente e le mie tasche, è vero o non è vero? Sì, vero, è vero Quindi... Ogni minima eh, cosa che noi facciamo abitualmente in classe, vabbè, ti, vi alzate, ed è giusto che vi alzate, che vi muoviate, perché comunque dobbiamo pure sgranchirci le gambe, no? Però, contemporaneamente, online, questo non lo possiamo fare perché dobbiamo ottimizzare il tempo. Per ottimizzare il tempo, quali, che cosa dovremmo fare? io ho pensato a una serie di suggerimenti io ho pensato a una serie di suggerimenti e di consigli ho messo dentro le slide così come ho fatto adesso tutta una serie di immagini ve li faccio vedere senza il parlato perché poi lo farò il parlato e poi lo commetteremo insieme ok, chi è che sta giocando con lo sfondo? No, io lo sto togliendo a ah, Ginevra, perché? Ok, allora, era quello che dicevo io Ginevra, di non perdere tempo Allora, iniziamo da capo Guardate, osservate attentamente, ok? E poi intervenite Pietro, osserva. Gente, yeah. mm -hmm. Ok, il video finisce qui. Qualcuno ha qualcosa da dire? Chi vuole intervenire? Bisogna comportarsi bene! E, mm, e prima cosa bisogna fare? Ho io ho parlato di ottimizzare il tempo, è vero? Cioè come si ottimizza il tempo? Facendo... Non bisogna fare niente! No, non solo quello domenico. Tornando indietro, come si ottimizza il tempo? Mm? Facendo tutto prima del collegamento. Alzarsi in tempo come se si andasse tranquillamente a scuola, è vero? Poi... Okay. fare colazione fare un'abbondante colazione non presentarsi né durante il meeting mangiando o col cibo ancora in mano anche perché non è carino nei confronti dei compagni che si sono alzati prima e che hanno fatto colazione quindi bisogna a maggior ragione rispettare gli altri ah, c'è stato un errore? Mm? va bene allora, però poi... bi... dopo la colazione bisogna lavarsi esatto. perché se no i denti rimangono anche sporchi esatto poi una volta che abbiamo fatto colazione ci siamo lavati i denti e tutto cosa dobbiamo fare? preparare il zaino. zaino, zaino. Eh, in questo caso è uno zaino virtuale per modo di dire, è come quando si va a scuola e ci si prepara lo zaino, allora dobbiamo avere l'accortezza, eh, devo un po' rifare il refresh perché si è persa la connessione, dobbiamo, dobbiamo avere l'accortezza mette di mettere tutti i mette. libri dove. Tutte. Libri, quaderni, penne, tutto quello che ci serve. Dove deve stare? Nella mia! Come ha detto Davide, vicino al computer, vero Davide? Eh? Sì! No, maestra aspetta, devo andare a prendere la penna, maestra aspetta, devo andare a prendere il quaderno. Se voi sapete che oggi si fa italiano... Allora vi dovete mettere vicini tutti i libri di italiano con quaderni, penne, gomme e matite, ok? Perché? Perché a me i libri che non servono li, li mettono nella libreria, quindi... Esatto, e poi... intanto che voi preparate tutto, la maestra da parte sua comunque ha già tutto quanto pronto sulla scrivania, pronta ad accogliervi come quando siamo a scuola. Quando la mattina arrivate a scuola, vi ricordate che cosa ho sulla cattedra io? Vediamo un po' cosa siete grandi osservatori. Federni, oh, sì. sì. sì. sì. sì. c'ho cioè, il computer, sì. il registro, è vero? Il registro, i libri troppo. che non servono. Sì. Esatto. Allora allora, sì, per, sì, sì. Eh, per ottimizzare il tempo dobbiamo avere tutto subito a portata di mano, ok? Poi, una volta che ci siamo connessi e inizia la lezione, come dobbiamo stare? Oh, oh. Sì, tutti tutti, tutti, tutti, tutti, e poi anche a studiare ma soprattutto seduti composti perché? perché poi altrimenti vi succede quello che è successo alla maestra Angela è vero? Eh? mal di no piaccio, stati mal stati di collo mal di schiena mh? E, com e cominciamo a inguagliare la nostra schiena ok? quindi bisogna sempre stare composti Pietro smettila che cosa non dobbiamo fare allora? Sì, lo... no. Cosa non dobbiamo fare? Non mangiare, non dormire. Non, non, non dobbiamo fare, non dobbiamo dormire non dobbiamo Non dobbiamo giocare o arrabbiarci. Non dobbiamo parlare sul telefono. Cristian, non vedo la faccia. Non dobbiamo parlare continuamente se coprendo la voce degli altri, ok? Bisogna comunque alzare la mano, voi avete le, eh, le reazioni nella camera, è vero? Che accendete con la manina, mi date l'ok? Okay, e allora si alza la mano e si parla perché se parlate tutti insieme non si capisce niente. Quindi, come si sta? Cosa bisogna fare? Bisogna avere rispetto, educazione e attenzione. E evitare inutile perdere di tempo, prenotarsi per parlare. Tutti avete gli stessi diritti. Chiaro? Sì. Ok, possiamo interrompere qui la registrazione. Ora riflettiamo tra di noi.